Allora, buongiorno a voi, buongiorno a voi tutti. Video interessantissimo che praticamente mi ha, se non sapessi, mi avrebbe lasciato molto, molto incuriosita. Roma cresce, cambia, si evolve e quest'anno presentiamo una nuova manifestazione che cambia e cresce anche nel nome. Passiamo da Luglio suona bene a Roma Summer Fest. perché? Innanzitutto perché abbiamo oltre due mesi di eventi, 40 concerti, oltre 40 concerti ed eventi in un periodo che va dal 26 maggio al primo di agosto e come avete avuto modo di vedere nel video ci saranno artisti internazionali, ci sono artisti romani, si passa dalla musica pop, la musica classica la musica jazz un, una serie di generi sostanzialmente per tutti i gusti, Roma è davvero per tutti e in due mesi di eventi io credo che il calendario l'ho letto è ricchissimo, veramente molto, molto interessante ancora una novità, sempre nel, nell'ottica di Roma cambia, cresce si evolve, quest'anno eh, la cave accoglie la possibilità di avere un pubblico che eh, va al concerto e si scatena per cui ci sarà tutto uno spazio definito stand up per poter ballare ai concerti come molte persone fanno giustamente ci saranno otto concerti da poter seguire in piedi questo comporta la possibilità di accogliere un pubblico nuovo un pubblico diverso un pubblico giovane che viene peraltro invogliato anche con prezzi scontati parliamo anche di un pacchetto eh, I Love Auditorium un pacchetto di iniziative scontate del 25% e eh, quindi sostanzialmente un invito ulteriore a venire e a godere di una musica spettacolare a 360 gradi ancora io mi limito a dare qualche piccolissima pillola perché poi le persone che sono qui oggi e che ringrazio potranno approfondire tutti i vari temi e sono veramente importanti un'altra cosa interessante riguarda eh, l'ID Unic Grazie. Come a livello di social? Noi abbiamo uh, At Roma Summer Fest che sarà praticamente la nostra, la nostra chiave sia su Facebook che su Instagram che su Twitter e sarà un modo con il quale um, l'auditorium comunicherà le sue iniziative al pubblico e allo stesso tempo recepirà e ascolterà, quindi questo canale bidirezionale con il pubblico sarà un ulteriore modo per parlare con uh, gli spettatori, con i cittadini, con i curiosi e per incuriosire probabilmente. Quindi io ehm, ringrazio tutti per aver lavorato e aver creato questa iniziativa così, così ricca, così densa e passo la parola perché sono davvero curiosa di ascoltare tutto. Grazie. Grazie.